Di nuovo buona giornata, buon pomeriggio, riprendiamo i lavori con la terza tavola rotonda di oggi che riguarda il superammortamento o iperammortamento. Abbiamo sempre in sospeso la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, quando arriverà Interromperemo la sala rotonda come abbiamo fatto stamattina con Caravaglia e la facciamo intervenire. Quindi possiamo partire, mi sembra che ci siamo tutti. Allora, adesso ci sarà una eh, presentazione che vedrete e eh, inizia a parlare sulla presentazione eh, l'ospite alla mia sinistra, il dottor Marco Calabrò. Che è dirigente della Direzione Generale per le Politiche Industriali del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico. È particolarmente preparato sull'Industria 4.0, è per questo che è qui, quindi io do la parola a lui e anche la gestione del, dell'inizio delle slide. Grazie, eh, buonasera. Prima di entrare proprio nel merito dell'iperammortamento, consentitemi di eh, esprimere una, anche la mia gratitudine nei confronti del, eh, della Confida e di raccontarvi anche qual è stato il metodo di lavoro che ci ha condotto alla famosa circolare dello scorso maggio che riguarda in maniera specifica, magari poi ci ritorneremo sicuramente, il vostro settore. Perché proprio da eh, questo scambio continuo che c'è stato con, in questo caso con la vostra associazione, ma più in generale quello che abbiamo fatto noi, abbiamo inteso, come abbiamo inteso questo piano Impresa 4.0, è stato quello di un piano che non è un, eh, come dire, un piano costruito a tavolino dai tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico senza un confronto con le imprese. Il piano ha un senso... Proprio da questa interlocuzione continua con quelli che sono i fruitori delle norme che abbiamo immaginato e quindi si modifica, in qualche caso si estende eh, rispetto all'interpretazione iniziale la norma, in qualche altro caso la si qualifica meglio, però è proprio da questi scambi con le associazioni che secondo me il piano acquisisce più robustezza e più forza e lo scambio devo dire, con la Confide è stato particolarmente proficuo e siamo arrivati credo, a definire un punto di arrivo soddisfacente sia dal punto di vista del, eh, di chi fa le norme sia dal punto di vista di chi ne dovrebbe fruire come abbiamo pensato in generale a questo piano? questo piano nasce da eh, un'analisi cioè, un della situazione eh, del contesto della, delle imprese italiane, un'analisi che aveva portato a individuare alcuni elementi di debolezza. In particolare quando abbiamo iniziato a lavorare al piano abbiamo verificato che le imprese italiane avevano raggiunto il massimo livello di obsolescenza dei mezzi strumentali utilizzati, cioè avevamo una vita media delle macchinari all'interno dell'impresa che oscillava tra i 13 14 anni, il massimo raggiunto negli ultimi 40 anni e che non ha alcun termine di paragone di questo livello con eh, le eh, imprese dei nostri competitor. Naturalmente a un'obsolescenza dei macchinari faceva riscontro anche un ritardo in termini di competitività, in termini di produttività. Peraltro spesso questi investimenti che venivano fatti dalle imprese, abbiamo detto pochi, erano spesso allocati in attività non particolarmente eh, non ottimali, in quindi locazioni non efficienti. Il piano quindi ambisce da quel punto di vista a spostare. Ah, innanzitutto a incrementare, a fare riattivare il ciclo degli investimenti e a spostare questi investimenti verso delle misure, verso degli, degli obiettivi che siano più innovativi, quindi in grado di aumentare la performance, migliorare la performance delle imprese. Però il piano parte anche da altri presupposti, non è soltanto un problema di investimenti. In Italia c'era anche un problema di competenze, c'era e in realtà continua a esserci un problema di competenze, certamente di competenze Tecnico e scientifiche: soltanto il 14% dei nostri laureati sono laureati nelle cosiddette materie STEM. C'è poi una grandissima fetta di giovani che non studia, non lavora, è esclusa dal mondo del lavoro e della formazione. C'è poi un ulteriore problema di mismatch. Tra le competenze richieste dalle imprese e le competenze disponibili sul eh, mercato. Faccio un esempio per tutti. Noi avevamo attivato in tempi recenti i percorsi professionalizzanti, i cosiddetti ITS, e gli ITS a oggi sfornano non più di 9.000 studenti. Pensate che il termine di paragone, la best practice europea, che è quella della Germania, ha un dato equivalente a 760.000 studenti formati dall'ITS, quindi pensate 9.000 contro 760.000. Quindi un altro filone su cui si concentra il piano industria 4.0 è quello della formazione. Il terzo problema più evidente è quello delle infrastrutture, cioè se la rivoluzione industria 4.0 si basa sull'innovazione, si basa sulle nuove tecnologie, si basa sull'utilizzo del dato... Naturalmente occorrono delle infrastrutture immateriali adeguate. A oggi due terzi delle imprese italiane risiede in luoghi dove la copertura della banda non è ultra larga, non è neanche la banda larga. Quindi i tre problemi, le tre cose su cui ci, si concentra il piano sono riattivare gli investimenti, puntare alla formazione e investire in infrastrutture. A oggi do un dato di sintesi che è emblematico su come si posiziona l'Italia quando abbiamo iniziato a lavorare al piano, l'Italia in una classifica europea sulla digitalizzazione si colloca al 26 posto su 28 paesi, quindi proprio in coda all'Unione Europea. Come abbiamo provato ad affrontare questi tre problemi? L'abbiamo provato ad affrontare con una logica che era del tutto innovativa per il Ministero dello Sviluppo Economico e per il Governo. Sapete bene che da noi, fino a pochi anni fa, vigeva come misura principe quella del bando, quindi poche risorse allocate su un numero ridotto di imprese, e abbiamo invece totalmente stravolto questo tipo di approccio pensando che eh, L'esigenza del nostro Paese era quella di rendere quanto più sistemico possibile questo ehm, salto tecnologico e questo salto innovativo e eh, per renderlo più sistemico occorrevano delle misure semplici, automatiche e abbiamo immaginato che la formula corretta per poter raggiungere questo obiettivo fosse quella delle misure di agevolazione fiscale. Il tutto fatto cercando di garantire la possibilità di accesso a tutte quante le imprese, operando quindi in una logica di neutralità settoriale, in una logica di neutralità dimensionale e in una logica di, di, di neutralità territoriale. Quindi tutte le imprese di tutti i settori, in qualunque forma giuridica, possono accedere alle agevolazioni che abbiamo messo in campo. L'unica cosa che abbiamo immaginato per l'iperammortamento, ma è l'unica misura, abbiamo individuato delle aree tecnologiche su cui devono insistere gli investimenti. Un'ultima cosa che abbiamo fatto, un'ultima caratteristica del piano è quella di non buttare come dire, tutto ciò che era in vigore fino, a questo, fino al pre-piano quindi tutte le misure che c'erano state e che avevano funzionate abbiamo analizzato, abbiamo fatto uno studio di un monitoraggio, uno studio di valutazione e tutte le misure efficaci le abbiamo riconfermate e le abbiamo riorientate rispetto a quelli che erano gli obiettivi del piano industria 4.0 in sintesi in cosa consiste il piano? è vero che si parlava dell'iperammortamento, perché sto insistendo sul piano? Perché secondo me l'iperammortamento è solo un tassello del piano e l'efficacia dell'iperammortamento è un'efficacia che diventa piena soltanto se la si inserisce all'interno di questo contesto generale del piano, perché come abbiamo detto tre macro problemi, quindi problemi complessi, non possono essere risolti con soluzioni semplici. Occorre una soluzione articolata, organica ed è quello che vuole fare, è l'obiettivo del piano Industria 4.0. Le misure principali del piano sono il superammortamento, l'iperammortamento e poi alcune misure di supporto alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione. Superammortamento e iperammortamento ragionano in un termine di maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali. Il superammortamento l'avevamo immaginato come una misura che dovesse accompagnare i percorsi di sostituzione ammodernamento modernamento dei eh, processi produttivi. Quindi ho un macchinario obsoleto, lo sostituisco con un macchinario che abbia più o meno le stesse caratteristiche e posso fruire di un'agevolazione che è un'agevolazione che in termini percentuali, seppure su un periodo che è naturalmente distribuito sul periodo di ammortamento, vale circa il 7%. L'iperammortamento richiede qualcosa in più, cioè l'iperammortamento immaginavamo che fosse una misura che inizia ad accompagnare, quindi da il là, ad avviare dei percorsi veramente di innovazione in chiave 4.0. Quindi è come dire una misura che eh, contrasta, consentitemi questa espressione, un attrito di primo distacco delle imprese nei confronti di un processo 4.0. E ci sembrava che proprio attraverso una misura di agevolazione fiscale che induce le imprese ad acquistare dei beni tecnologicamente più avanzati, si potesse iniziare a introdurre, inoculare nelle imprese questa idea di sviluppo in termini più innovativi, di digitalizzazione dei processi produttivi. Tutti questi strumenti, misure che abbiamo immaginato nel piano 4.0 concorrono a definire un quadro fiscale che oggi per investimenti innovativi è tra i più vantaggiosi al mondo. Qua vedete una eh, classifica che è stata stilata da un'università e da un centro di ricerca tedeschi insieme alla Pricewaterhouse che colloca l'Italia al secondo posto dopo l'Irlanda per vantaggiosità fiscale, chiamiamolo così, eh, sugli investimenti innovativi addirittura arrivando a definire un tax rate che è negativo. Come si fa ad arrivare a questo tax rate negativo? Perché le misure del piano 4.0 sono tutte cumulabili tra loro e quindi in un'architettura intelligentemente costruita si può arrivare addirittura a ottenere un tax rate eh, di questo tipo. Sempre grazie al piano Industria 4.0 un'analoga classifica, stilato da un istituto americano, colloca per la prima volta in assoluto l'Italia tra i dieci paesi più attrattivi in termini di investimenti diretti esteri. Con un balzo di sei posizioni soltanto nell'ultimo anno, un balzo che è interamente garantito dal eh, Piano Industria 4.0, pur in presenza, viene affermato viene detto nel rapporto, di un quadro di incertezza economica e politica che avrebbe invece determinato una maggiore difficoltà del Paese. Le risposte che abbiamo avuto dalle imprese sulla fruizione delle eh, misure in generale del Piano Industria 4.0 sono state molto, molto confortanti. Qua vi mostro qualche dato, eh, nel eh, lato sinistro della slide come potete vedere ci sono, è un'inchiesta, un'indagine che è stata svolta dall'Istat su tutte quante le imprese eh, sulle principali misure del piano industria 4.0. Eh, si è chiesto alle imprese quanto ha inciso la presenza delle misure nelle decisioni di investimento. Sul superammortamento, che era la misura tecnicamente più semplice, come vedete c'è una elevatissima percentuale di imprese che è stata influenzata dal superammortamento, siamo intorno al 60%. E la cosa, secondo me, più interessante della slide è anche che la differenza della fruizione di questa misura tra le tre tipologie di impresa, piccola, media e grande, è tutto sommato irrilevante. Quindi, piccole imprese, medie e grandi imprese, riescono ad accedere indistintamente a una misura che, ripeto, è costruita in maniera molto semplice e molto automatica. Via via che queste misure diventano un po' più complesse, perché nell'iperammortamento abbiamo detto che c'è quel elemento di complessità tecnologica, si modifica questo ehm, accesso alle misure da parte della dimensione di impresa, quindi è più facile l'accesso per la grande impresa e un po' meno semplice per le, le piccole imprese. Ci collochiamo comunque intorno a un livello che resta alto, 30% per le piccole imprese, quasi il 60% per le medie e grandi, ma che secondo noi dovrebbe essere l'obiettivo il focus su cui puntare nella nuova edizione del piano industria 4.0 che ci sarà nel 2019. Sugli altri strumenti il discorso è del tutto replicabile. Quindi a oggi, secondo un altro dato, un'altra indagine che è stata svolta in questo caso dal Ministero dello Sviluppo Economico, quasi il 20% delle piccole imprese ha realmente attivato un processo di innovazione 4.0, ha inserito in impresa una tecnologia 4.0 con percentuali molto più elevate per le imprese più grandi, le imprese eh, di grandi dimensioni arrivano quasi al 50%, le imprese di media dimensione si avvicinano al 45%. Sempre nell'indagine eh, condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico su 25.000 imprese un'indagine campionaria, ma con un campione molto corposo e diversificato a livello settoriale, abbiamo anche indagato qual era l'obiettivo dell'investimento da parte delle imprese che avevano avviato questo percorso innovativo. S diciamo, superando quelle che erano delle nostre preoccupazioni, dei nostri dubbi, la cosa molto confortante è che soltanto 6 imprese su 100 avevano come obiettivo quello della riduzione del personale. Mentre la gran parte delle imprese, eh, direi quasi tutte le imprese, aveva degli obiettivi legati all'incremento, al miglioramento della performance delle imprese. Quindi flessibilità, maggiore flessibilità, aumento della produttività, riduzione, e qua credo che sia uno degli elementi che potrebbe molto interessare il vostro settore, riduzione degli errori della macchina, aumento della qualità nell'erogazione del servizio. Questi erano più o meno gli obiettivi a eh, cui mirava il piano Industria 4.0. Qua abbiamo un ulteriore elemento, un ulteriore dato di eh, interesse, vi fa vedere come nel corso del scorso anno i dati sono aggiornati al 2017, tenete conto che trattandosi di investimenti c'è un certo ritardo nell'avere il dettaglio eh, settoriale, comunque nel corso del 2017 la, grazie alle misure del piano 4.0 i beni più direttamente riconducibili all'iperammortamento hanno avuto un'esplosione in termini di domanda interna, cioè quanto le imprese italiane richiedevano quei beni. Abbiamo una percentuale del 12% sui macchinari, che è la quota principale, e una percentuale sempre prossima al 10% per le altre classi di beni agevolate dal 4.0%. Il termine di paragone per i beni che non sono 4.0 è di circa il 4%, quindi una differenza di 6 punti percentuali che in prima battuta si può immaginare sia interamente attribuibile alla spinta propulsiva verso questi acquisti che è stata data dal piano industria 4.0. Venendo in particolare al vostro settore... Quando ci siamo trovati a eh, ragionare sulla possibilità di applicazione del eh, beneficio dell'iperammortamento anche alle vending machine, naturalmente abbiamo avuto. Ehm, come dire, una esigenza, di una, una necessità di rendere coerente un piano che si rivolgeva a tutte quante le imprese. La Confederazione effettivamente è venuta a trovarci al Mise dicendo ma le nostre imprese come possono accedere all'agevolazione dell'iperammortamento che è un'agevolazione che in prima stesura sembrava più eh, diretta e effettivamente devo dire lo era, alle imprese, ai macchinari da allocare nelle imprese a, eh, manifatturiere, peraltro preferibilmente a produzione discreta. Quindi il piano che inizialmente non a caso si chiamava piano industria 4.0 ma che poi si era deciso di rendere, eh, aprire a tutte quante le imprese, Il piano impresa 4.0 richiedeva una uh, interpretazione un po' estensiva di quelle che sono le voci della, uh, delle tecnologie agevolabili cioè l'iperammortamento come uh, è impostato questa maggiorazione fiscale è legata a due elementi è legato al rispetto di questi requisiti tecnologici descritti nel legato alla legge di bilancio uh, sono delle voci che descrivono i macchinari effettivamente agevolabili. Dall'altro lato è legato al fatto che questi macchinari rispettino determinati requisiti tecnici che potremmo eh, individuare come la declinazione che ha voluto dare il MISE del concetto di 4.0, che in primis passa dalla necessità di interconnessione dei macchinari e che a seconda del tipo di investimento si articola in maniera differente ma non entrerei adesso nel dettaglio di questi elementi sui macchinari della vending machine bisognava quindi innanzitutto capire se le imprese di questo settore potevano accedere o non potevano accedere all'investimento quindi se c'era un limite di natura settoriale che è stato immediatamente chiarito non esisteva dall'altro lato bisognava ricondurre il bene a una delle voci dell'allegato A. Operazione non banale perché l'allegato A, ripeto, nasceva con altre finalità. Tuttavia, per assimilazione e per rendere la misura quanto più estensiva possibile per il settore, quindi senza introdurre delle discriminazioni, abbiamo valutato delle varie possibilità e siamo arrivati a ritenere che le vending machine potessero essere considerate assimilate quasi come un negozio e in quanto tale potesse essere associata il macchinario, la macchina potesse essere associata a una voce specifica che fa riferimento ai magazzini quindi magazzini automatizzati interconnessi ai gestioni, eh, gestionali di fabbrica a questo punto bisogna fare il passaggio ulteriore cioè cercare di capire come, scusate, come queste macchine rispettavano i requisiti adesso alcuni requisiti sono più banali i requisiti principali sono quelli dell'interconnessione e dell'integrazione automatizzata sono questi i due requisiti caratteristici dei magazzini cioè di questa voce del magazzino automatizzati interconnessi al sistema gestionali. Occorreva naturalmente anche in questo caso fare un discrimine perché l'obiettivo della misura è quello di spingere gli investimenti verso i macchinari, verso i sistemi più avanzati e quindi bisogna fare un discrimine tra l'esistente e ciò che è un po' la, la parte più avanzata, quasi la frontiera a volte del eh, settore e questo discrimine è stato fatto cercando di interpretare questi concetti di connessione e di integrazione che nel caso dei macchinari, vi faccio notare, sono praticamente sovrapponibili nel caso delle vending machine. Quindi perché una vending machine possa essere agevolata è sufficiente che sia in grado di scambiare bidirezionalmente dati con un sistema gestionale di fabbrica. Come può essere declinata questa scambio bidirezionale lo vedete nei due riquadri dove avete degli esempi di scambi possibili quindi il sistema gestionale per esempio deve essere in grado di modificare il prezzo del bene della vending machine da remoto quindi deve comunicare questo comando la vending machine deve comunicare a sua volta alcune informazioni al sistema gestionale per esempio la giacenza dei prodotti eh, per esempio altre informazioni di natura diagnostica sullo stato di eh, manutenzione del macchinario stesso quindi l'unico elemento che è richiesto nel caso delle vending machine è che tecnicamente la vending machine e il sistema gestionale di fabbrica possano dialogare quindi siano in condizioni di dialogare questo è l'unico elemento richiesto alle vending in machine credo che siamo arrivati a ripeto grazie al supporto della Confederazione a un punto abbastanza chiaro sull'utilizzo della misura chiudo con le novità che ci saranno nel eh, 2019 premesso che il 2019 è chiaramente legato all'esito della discussione parlamentare, dell'iter parlamentare della legge di bilancio. Quello che è entrato oggi in legge di bilancio è una proroga dell'iperammortamento, sia pure con una rimodulazione parziale del beneficio. Cioè se prima non era individuato alcun limite all'investimento ed era, non c'era quindi un tetto massimo all'investimento, adesso abbiamo ridotto. A 20 milioni l'investimento ammissibile all'agevolazione. In più abbiamo individuato degli scaglioni di investimento, agevolando un po' di più gli investimenti di dimensioni minori. In particolare è confermata la maggiorazione al 150% per le imprese che investono, cioè per gli investimenti fino a 2 milioni e mezzo. Per la parte eccedente di 2 milioni e mezzo, fino a 10 milioni, l'agevolazione da 150% è ridotta al 100%. Per la parte ulteriormente eccedente, fino a 20 milioni, l'agevolazione, la maggiorazione è ridotta al 50%. Questo in qualche modo è coerente con i dati che vi ho eh, illustrato in precedenza, che mostravano come la grande impresa, quindi i grandi investimenti, sono stati già attivati, dalle eh, misure eh, in corso nel 2018 nel 2017 mentre il vero obiettivo di politica industriale, la vera necessità era quella di focalizzare l'intervento sulle imprese di più piccola dimensione e quindi di ampliare la platea dei beneficiari dell'iperammortamento chiudo aggiungendo soltanto un ultimo eh, elemento in, sempre in legge di bilancio abbiamo associato al piano, abbiamo aggiunto al piano un'ulteriore misura, un'ulteriore misura che nella nostra logica dovrebbe sostenere questi percorsi di ehm, innovazione e ammodernamento delle eh, industrie italiane. Cioè, noi abbiamo immaginato che l'ingresso, come ho detto prima, nel mondo del 4.0 avvenisse attraverso l'agevolazione fiscale sul macchinario e quindi tutta la prima edizione del piano 4.0 puntava al macchinario. Adesso stiamo cercando di fare un passo ulteriore e andare dal macchinario specifico al processo produttivo innovativo dell'impresa e quindi vorremmo accompagnare questa ulteriore evoluzione delle dell'impresa, quindi un passaggio ulteriore rispetto a quanto è richiesto dall'iperammortamento, dando la possibilità soprattutto alle piccole imprese e alle micro imprese di fruire di un voucher per un manager dell'innovazione quindi un beneficio eh, a fondo perduto per introdurre un manager dell'innovazione in impresa che possa guidare proprio questi processi di innovazione quindi un manager con delle competenze specifiche mirate per l'innovazione in chiave 4.0. Io mi fermo qui. Allora. Grazie. Allora, io procedere, procederei così. Questo, questo tema è estremamente interessante. Immagino che in sala ci siano eh, delle curiosità, delle domande per per capire, perché qua è in gioco ehm, diciamo in generale il futuro di un'impresa l'investimento e quindi il, il futuro di un piano di un'impresa, di, un, di un piano industriale di un piano impresa. E di impresa eh, prima di coinvolgervi però io coinvolgerei chi c'è nella, nella tavola rotonda per avere magari una valutazione anche su quello che ci, ha, che ci ha detto dottor Calabro. Io mh, abbiamo qui alla mia destra Antonio Tartaro, che è l'amministratore delegato di IVS, lo conoscete tutti, sono sicuro, e Marco Maio, anche lui, direttore commerciale di COGES. E io a, a entrambi eh, chi vuole iniziare mi risponde per primo, chiedo una semplice valutazione delle eh, di quello che, che ha detto il dottor Calabro eh, soprattutto su un aspetto che, che, che volevo chiarire e il, la, la filosofia del, del piano industria 4.0 ci è stata spiegata era quella della neutralità il più possibile rispetto a tutte le imprese il vending eh, però è stato introdotto se non sbaglio dopo un anno e mezzo eh, no? rispetto al, a, ad altre imprese e, e lei ci ha spiegato questa questa definizione del meccanismo bidirezionale della macchina interconnessa che poi è stato il requisito richiesto. Ecco, volevo sapere su questo qual è, qual è la valutazione, se eh, questo tempo è ehm, stato considerato, come dire, giusto, era necessario, eh, se il settore ha perso, ritiene di aver perso un'occasione, poi naturalmente lo chiedo a... A voi in rappresentanza delle vostre, eh, delle vostre aziende e, e per quello che, che è la vostra esperienza, so, mi interessava questo aspetto. Come, diciamo, come, azienda, come azienda, rispondo io, giusto come, settore risponda, rispondi tu. come settore, magari avendo il polso della. Come del azienda, biologico. è forse, se non l'unica, una delle poche: assolutamente no. Scusate, se potete scusarmi però vi devo interrompere perché è arrivata che noi stavamo aspettando la senatrice Bonfrisco che è di corsa perché oggi è una giornata terribile. Io la chiamerei subito sul palco eh, facendo un brevissimo poi dopo riprendiamo la tavola rotonda da dove l'abbiamo interrotta eh, alla, alla senatrice ricordo solo che nella tavola rotonda precedente abbiamo parlato soprattutto della direttiva eh, che riguarda la plastica che riguarda la fine dei prodotti eh, monouso di plastica che interessa soprattutto questa, questa platea e che ha in, in, in lei, che è nella commissione parlamentare che, che si occupa di cose europee, ha un, un punto di riferimento importante. Quindi ci dica qualcosa. <ride> Grazie, buongiorno a tutti e scusate se eh, vi ho raggiunti solo ora, eh, dopo che avevamo invece concordato che stamattina avrei volentieri partecipato ai vostri lavori, ma il voto di fiducia che ieri sera si doveva Uh, realizzare si è realizzato solo stamane e, e la, la mattinata insomma è, andata, è stata rovinata da questo e a me dispiace molto perché io ho conosciuto già nella mia precedente esperienza parlamentare nella passata legislatura eh, il tema da voi rappresentato di questo settore in crescita così importante che ci, ci porta nel futuro che però eh, noi regoliamo e trattiamo ancora come fosse un pezzo del passato in, nella mia attività in commissione bilancio tentammo di eh, eh, contenere i danni di un aumento dell'iva che eh, diciamo così creava disarmonia nel, nella vostra attività soprattutto quella legata alle gare eh, che, immetteva un elemento di incertezza e di insicurezza, poi purtroppo l'elemento di incertezza si è stabilizzato e è diventato una certezza e il tema fiscale è un tema che riguarda tutti, la vita di tutti noi, di chi fa impresa, di chi manda avanti aziende, di chi le dirige e anche di chi consuma ed è spesso difficile comprendere come politiche fiscali di un certo tipo possono dannare Danneggiare pesantemente alcuni settori che magari stanno nascendo, stanno per crescere e che una fiscalità sbagliata rischia eh, di danneggiare. Oltre questo tema voi siete portatori di ben altri temi oltre questo e, e a me piace pensare che eh, nei dettagli tecnici si nasconde il diavolo ma nel quadro generale c'è eh, invece quello che noi dobbiamo cogliere e noi dobbiamo poter cogliere una trasformazione della distribuzione del commercio che un po' alla volta riguarderà la vita di tutti noi e tutti noi dobbiamo poterla approcciare nel modo giusto avendo a che fare con imprese che interpretano questa dinamica di cambiamento, di evoluzione e comunque si fanno carico di eh, offrire eh, al mercato al consumatore eh, ciò di cui ha bisogno anche in un, organ in un modello organizzativo diverso. Eh, io questo lo, ri lo ritengo, eh, ritengo questa la parte più importante eh, culturale del della vostra offerta. È ovvio però che eh, stando in una filiera così complessa e così dinamica, ogni cambiamento rischia di essere un, un appesantimento un aumento di costi una difficoltà in più è chiaro che la direttiva plastica cambierà molto del nostro modo di consumare di comprare e di consumare e noi dobbiamo eh, avere ben chiaro che nel recepire quella direttiva che eh, questa più di altre non è mai neutra non passa così. Quando passa una direttiva fa morire qualcosa e fa nascere magari qualcos'altro. Eh, non so cosa nascerà, per certo muore un certo modo di produrre packaging, di produrre ciò che poi noi compriamo, acquistiamo quotidianamente. E allora le due grandi questioni da tenere bene in considerazione rispetto al nostro modello economico sono eh, quelle legate alla produzione, e noi ne abbiamo parecchia, non siamo più la chimica di un tempo, ma eh, ne abbiamo ancora molta eh, da difendere, e eh, la parte invece della filiera che distribuisce, fino a quel consumatore finale, che sono io, che devo imparare magari a, eh, a acquistare meglio, diversamente. Ecco perché mi sono resa immediatamente disponibile al vostro Presidente e alla vostra associazione per leggere quella direttiva e recepirla nel nostro contesto giuridico e quindi economico nel modo giusto, sapendo di poter contare sulla collaborazione di un governo che sono certa sia nella parte tecnica che nella parte politica vorrà prestare la massima attenzione a tutto questo, a ciò che noi non dobbiamo mettere in difficoltà ma dobbiamo invece valorizzare per sostenere un processo che come quello che voi rappresentate nella filiera della distribuzione svolge un ruolo importantissimo, adesso non, non, non è perché è la vostra assemblea ma poter eh, sapere di avere una eh, distribuzione di qualità in una modalità in aree in luoghi in, in punti di incontro della comunità dove un piccolo genere di conforto è comunque parte della nostra vita alla quale non vogliamo rinunciare è per me la cosa più importante ecco perché sono qua solo a confermare il mio impegno ad augurarvi buon lavoro e a confermare la mia totale attenzione a questo mondo e per cui quando sarà il momento voi verrete a uditi e porterete le vostre proposte insieme a voi, studieremo quelle soluzioni dal punto di vista giuridico che diciamo ottimizzino il vostro lavoro e che nel modo più assoluto non devono procurarvi alcun danno grazie, buon lavoro a tutti grazie, grazie alla senatrice frisco. allora noi Possiamo riprendere. Riprendiamo e ridò la parola a Mario Maio che, che aveva appena iniziato. No, devo un po' rappresentare il polso del uh, del, uh, del vending lato di chi produce, quindi un po una misura di, di come è stata accolta l'iperammortamento del vending. Devo dire che ad oggi eh, la il, il feedback che abbiamo dal mercato è abbastanza tiepido, freddino anzi, più che tiepido. E vorremmo anche in questa sede eh, cercare di eh, parlare di alcuni punti e chiedo a voi, io mi sono fatto le mie idee però um, vorrei che fosse il pubblico, il, il, il, il, il, il, i rappresentanti dei gestori... In questa sede a fare le domande o a esprimere quei dubbi che hanno portato eh, il vending ad oggi ad avere una situazione così ancora attendista direi eh, nei confronti dell'iperammortamento ed è questa l'occasione per eh, andare a, a capire se ci sono magari dei timori o, o delle situazioni non chiare eh, penso che nella maggior parte dei casi il problema derivi da una mancanza di conoscenza o di fiducia nel, nel fatto di dover autocertificare qualcosa e per un periodo temporale così, così lungo. Eh, quindi magari non entriamo nel merito della presentazione, magari la possiamo utilizzare a fronte di qualche domanda, se non ce ne sono magari la faccio io. La prima. Lei vuole aggiungere qualcosa? O... No, aspetto la domanda di Marco. <ride> allora eh, allora sì, faccio a allora, faccia lei la prima domanda. La prima domanda: diciamo che in questo impianto, probabilmente uno degli aspetti più critici, diciamo la chiave di volta che regge tutto la, il sistema applicato al vending, è il concetto di gestionale. Eh, nella classificazione del, del bene noi siamo stati assimilati al magazzino automatico, eh, quindi do per scontato che questa, questo, la nostra posizione è un dato di fatto, cioè non dobbiamo giustificare o provare il fatto che una vending machine rientri in quella categoria perché è stato dato, è stato assimilato a. Quello che noi dobbiamo dimostrare è il rispetto dei famosi 5 più 2 punti, quindi eh, tra questi abbiamo citato l'interconnessione, che è una cosa abbastanza semplice ed è stata anche ben eh, esemplificata nella circolare del 23 maggio. L'altro aspetto è la, la, la bidirezionalità, mettiamoli in questo senso, l'interconnessione eh, automatizzata coi gestionali è un, è un tema eh, in tre parole. Si può rappresentare il mondo ed è importante fare chiarezza su questo aspetto perché abbiamo mh, detto anche prima, per altri argomenti, quando parlavamo delle leggi sui corrispettivi, il vending è fatto di realtà strutturate che hanno già un gestionale. Eh, e in realtà che il gestionale non ce l'hanno, o hanno degli strumenti diciamo, operativi che sostanzialmente sono stati messi in campo mh, di fatto nel 2017 per rispettare la legge dei corrispettivi. Questo del gestionale in alcuni casi è visto come, è, come una barriera eh, di ingresso abbastanza eh, importante, perché il gestionale si porta dietro tutta una serie di eh, cambiamenti anche a livello organizzativi eh, che in alcuni casi spaventano il gestore eh, questo non lo so perché eh, il concetto di gestionale eh, noi l'abbiamo visto eh, rappresentandolo sulla nostra logica la nostra esperienza di gestionale cioè il gestionale nel vending è associato a quei due o tre produttori storici e basta, eh, non, esistono, non esiste SAP, non esistono altri eh, sistemi, o meglio, possono esistere in realtà molto grandi ma non, non fanno parte della, della gestione delle vending machine, eh, magari sono diciamo, dei, dei gestionali a supporto della parte contabile e quant'altro. Nella, nella nota del, del 23 maggio, c'è pagina 13-14, quindi nella, nella, sono praticamente quasi due pagine, c'è una, una descrizione abbastanza approfondita del concetto di, eh, di automazione. E si parla di tracciabilità, si fanno tanti esempi. Eh, e, e lì non si parla di gestionale, ma, o meglio, la mia interpretazione è che lì il gestionale è visto come lo strumento a supporto dell'attività dell diciamo, logistica, vista nelle varie declinazioni, dove per logistica può essere anche la gestione del mio tecnico la gestione automatizzata tra virgolette, del tecnico che è in campo che viene avvisato se c'è un'anomalia in maniera automatica per andare sulla macchina sul distributore che ha, che ha un problema per fare questo non occorre un gestionale okay. Quindi questo è un elemento chiave eh, ed è molto importante eh, mh, per tutte quelle realtà che non hanno il gestionale. Poi magari entreremo nel merito e cercheremo di capire perché quelli che hanno il gestionale comunque hanno mostrato un, uh, un atteggiamento così non particolarmente eh, entusiasta, però partiamo dalla, diciamo, dal, dalla base, da, dalla, dalla, dalla realtà, dalle realtà meno strutturate. Quindi la domanda è rivolta a, a, al dottor Calabrò. Allora, la ricostruzione correttissima. E cosa abbiamo fatto nel eh, circolare, ripeto? Abbiamo individuato e declinato il concetto dei 5 più due requisiti e in particolare il concetto dell'integrazione e dell'integrazione. Sull'interconnessione e l'integrazione, che nel caso della vending sono concetti abbastanza assimilati, anzi direi quasi sovrapposti, è detto e esplicitato nella circolare che è necessario ma è anche sufficiente che avvenga questo scambio bidirezionale, quindi che la vending possa scambiare informazioni con un qualunque sistema interno, ad esempio un sistema gestionale, ma non viene, chiesto, non viene richiesto da nessuna parte che questo sistema gestionale debba avere delle specifiche caratteristiche, quindi che debba essere SAP o altri sistemi gestionali. L'unica cosa che è richiesta è che la macchina scambi bidirezionalmente, il che significa, è stato detto correttamente, che è sufficiente che la macchina lanci per esempio un avviso perché c'è un malfunzionamento, quindi un'anomalia della macchina, perché eh, dia un segnale su eh, una necessità di manutenzione della macchina stessa, eh, dia indicazioni sul numero di beni eh, che debbano essere cioè, che presenti nella macchina. Cioè, sono sufficienti queste tipologie di informazioni. Altro elemento che forse va chiarito è che la normativa richiede soltanto che la macchina sia in grado di fare queste operazioni, quindi di scambiare informazioni. Cosa diversa è cioè non è richiesto quel passaggio ulteriore, cosa come vengono utilizzati e che cosa fa l'impresa con questo tipo di informazione. Cioè, sono requisiti meramente tecnici, non sono requisiti legati al processo dell'impresa o al eh, diciamo, processo organizzativo, la, la gestione organizzativa dell'impresa. È solo un requisito tecnico. Se il macchinario è in grado di scambiare è agevolabile perché è automaticamente Riconducibile a una delle voci dell'allegato A e rispetta i requisiti perché scambia bidirezionalmente i dati. Stop. Non è richiesto altro per l'agevolabilità del macchinario: provo ad aggiungere, cioè a interpretare anche una parte del discorso, se ho capito bene. Quindi, per l'agevolabilità eh, sono, sono richieste queste caratteristiche che lei ha spiegato. Poi il piano di, uh, di iperammortamento dura uh, una, un certo numero di anni, diciamo 10, per fare una cifra a caso. Comunque insomma, sono un numero di annualità in quest'ordine di grandezza. Il fatto che ci sia la bidirezionalità dell'interconnessione dell e che questa venga o non venga utilizzata secondo criteri che, non, che al momento non sono stati stabiliti, Rimette in discussione l'agevolazione? Allora. L'agevolazione è chiaramente legata al rispetto dei requisiti. Diversamente per gli investimenti realizzati fino al 2018, quell'investimento è declassato a un superammortamento. Quindi se l'investimento, se la vending machine viene eh, mantenuta per tutto l'arco temporale, i dieci anni immaginati, per tutti i dieci anni deve poter scambiare, quindi deve essere interconnessa. Se perde questo requisito non è che c'è un meccanismo di eh, recapture, di recupero delle eh, agevolazioni fin lì erogate. Si interrompe l'agevolazione per gli anni rimanenti di ammortamento, a meno che il bene venga venduto e non sostituito, ma questo diciamo è una... Eh, Quasi una patologia, nell'utilizzo della, della misura. Quindi è richiesto il rispetto dei requisiti, in sintesi, per tutta la durata, per avere i 10 anni di la piena diciamo, agevolabilità, quel 36% circa di risparmio che equivale alla maggiorazione prevista dell'iperammortamento. Se viene venduto, viene ceduto prima, se non è interconnesso, si perde parte dell'agevolazione. Eh, dell Questa diciamo, è la sintesi. Fermo restando che dall'inizio alla fine deve soltanto poter, cioè in potenza deve scambiare dati. Se poi lo fa come vengono utilizzati è una questione che esula dall'agevolabilità del macchinario è eh, eh, eh, considerate sufficiente la risposta o, o bisogna chiedere qualche ulteriore dettaglio perché a me verrebbe in mente soltanto una cosa però non sono un tecnico dovete dirmelo voi quindi come si fa a determinare se cessa la bidirezionalità, se cessa l'interconnessione allora, il rispetto dei requisiti viene determinato no. viene individuato in sede di accertamento se l'accertatore verifica che non è interconnesso perché non è in grado di scambiare dei dati, decade chiaramente l'agevolabilità. Ci sono degli accertamenti. Ci sono i normali accertamenti del standard dell'Agenzia delle Entrate, quindi non degli accertamenti mirati sulla misura dell'iperammortamento, però se l'impresa ha fruito dell'iperammortamento può avvalersi per la verifica dei requisiti tecnici e anche del supporto del Ministero dello Sviluppo Economico. Avete qualcosa da, da aggiungere? Allora, si deve accomodare lì, oppure non so se c'è un microfono. Provo a forte che è iniziato. Provi. Avremmo dovuto cambiare parte dell'elettronica dei nostri dispositivi, cosa che, diciamo, frena un po' gli investimenti su temi di eh, interventi sull'elettronica delle macchine, perché di fatto di questo si tratta. Quindi, noi oggi abbiamo avuto due buone notizie che stanno venendo insieme. Il primo, eh, l'atto eh, certificazione corrispettivi si parla di intervenire essenzialmente sul flusso dati non su hardware, sempre, speriamo viene detto che probabilmente il premontamento viene esteso all'anno prossimo e questi due cose stanno molto bene insieme e giocano secondo me a favore di un accetto a questa devoluzione significativa da parte del nostro settore. La domanda che volevo fare è questa, sulla previsione dell'estensione al 2019 quei limiti di importi che lei chiamava sono relativi ai nuovi investimenti 2019, fatto salvo la possibilità di recupero senza limiti di il pregresso che può essere comunque interconnesso successivamente oppure se uno incomincia l'interconnessione nel 2019 si ferma a 2 milioni nel numero di per un degli investimenti vecchi no, è fatto salvo tutto ciò che è, tutti gli investimenti conclusi nel 31 dicembre del 2018 o per cui si è almeno pagato quel 20% di acconto perché la misura del 2018 prevedeva la Ah ok, ho capito, qual è il ho capito qual è il dubbio, no no no no, no d'accordo, eh, quando viene interconnesso il bene è del tutto neutrale rispetto alla disciplina, quindi se l'investimento è stato realizzato nel 2018 e poi viene interconnesso nel 2021, sempre nel 2018 è realizzato, quindi la nuova, i nuovi scaglioni iniziano dal 1 gennaio del 2019, tutti gli investimenti che vengono fatti a partire dal 1 gennaio del 2019. Quindi tutto il pregresso è fatto salvo, non ha importanza quando viene interconnesso. Non so se tutti, cioè aggiungo soltanto un elemento, probabilmente noto a tutti, ma se viene acquistato un bene, il bene è agevolabile attraverso il super ammortamento fino al 2018. Se questo bene è interconnesso, L'agevolazione del libero ammortamento scatta dal momento in cui avviene l'interconnessione, ma è consentito il recupero anche del periodo precedente. Quindi non ha importanza quando viene interconnesso il bene acquistato fino al 31 dicembre del 2018, ma ha importanza soltanto che venga acquistato. è cioè aumentata la percentuale da dal momento okay? Sì, esatto. Viene distribuito sugli anni, sugli anni fino alla chiusura del periodo di ammortamento. Ci sono altre domande in sala? Prego. Io. Giuseppe Gerardo, sì. su sistemi, diciamo software e sistemi, mi sembra di aver capito che, aspetto, ma forse mi sentire. Abbiamo capito che i sistemi devono essere potenzialmente bidirezionali, cioè devono avere la capacità di trasmissione dati bidirezionali, quindi le mie domande sono due principali. Non è detto che l'azienda li debba interconnettere o li deve interconnettere per forza, cioè, oltre ad avere la potenzialità, questa è la prima. La seconda si dice definizione abbastanza tecnica eh, possibilità di scambio da remoto definiamo perché da remoto che significa via cavo via bluetooth basta che non sia nelle vicinanze della macchina ehm, c'è un mezzo che identifica la trasmissione da remoto come principe oppure va bene qualsiasi tipo di mezzo allora partiamo dalla seconda non, okay. non c'è una um, un mezzo può essere Bluetooth, può essere l'importante è che ci sia un sistema con cui prepari i dati e ehm, lì. Poi, eh, la prima, invece, eh, no, eh, non deve essere soltanto potenzialmente interconnessa. Cioè non, ha, non ha rilevanza ai fini dell'agevolabilità il fatto che quei dati o che quella funzione venga effettivamente utilizzata dall'impresa. Ha rilevanza il fatto che il bene sia collegato, sia interconnesso, abbia un, un indirizzo IP cioè, e, e sia in grado di scambiare che poi l'impresa non modifichi il prezzo attraverso il gestionale o attraverso il suo software, ma lo modifichi tradizionalmente a mano, anche se potenzialmente la vending lo potrebbe fare da remoto, non ha rilevanza. Okay. Quando parla di indirizzo IP è un esempio? Sì, è un esempio, okay, okay, okay, ok, ritorniamo okay, sì, ai sì, mezzi. Okay, okay. No, se leggendo questa circolare di maggio c'è anche un... Cioè, tutti i protocolli di interconnessioni sono anche protocolli de facto, non certo, sono sempre Certo, quindi soltanto basta il... che abbia diciamo, la struttura hardware che consenta. Che consente di farlo, perfetto, però perfetto. deve essere effettivamente Operativa: potenzialmente operativa, poi che venga utilizzato o no Ed. per questa specifica misura è irrilevante. Perfetto. No, naturalmente, la nostra ambizione è che si parta dalla potenzialità del bene per spingere le imprese anche a modificare il modello organizzativo e a utilizzarlo, però è irrilevante. Posso aggiungere una cosa, nella, nella, nella norma si parla anche, c'è cioè un aspetto tecnico importante della pos possibilità o necessità di identificare in maniera univoca il, il distributore automatico, quindi questo al di là del protocollo, dello standard di fatto utilizzato, devo poter essere in grado di identificare in maniera univoca da quale macchina mi arrivano i dati e a quale macchina li voglio mandare. Quindi questo è il minimo necessario per poter eh, diciamo, certificare l'interconnessione. Immagino che ne devi anche tenere traccia perché quando viene il grigio verde in ditta, qui i, i 5 te li conta tutti fino all'ultimo e i 2 pure. Tornando anche al discorso del gestionale, se lo riduciamo a un foglio di Excel, io buh, poi con la guardia di finanza, chi ci parla? <ride> se diciamo che deve avere un minimo di criterio, forse forse un, un qualcosa serve. Capisco che non debba essere il SAP, che sappiamo tutti essere un software molto complicato da usare, o software internazionali ma un minimo di gestione io avendo fatto 15 anni commercialista poi col, col, col grigio verde eh, cominciamo commissione tributaria agenzie entrate eccetera eccetera quindi mh, su questo io sarei un po' più schiscio per trattandosi di interpretazione fiscale poi l'interpretazione autentica aspetta a voi del ministero forse sarebbe utile che eh, uscisse un qualche chiarimento di sorta su questa integrazione che poi è il punto 3 al video adesso eh, detto questo secondo me è banale anche farlo cioè non è che ci siano in sistemi gestionali sul mercato che così complicati e sono praticamente quasi tutti pronti con tutti i sistemi che la tecnica ha sviluppato eh, di qui quando abbiamo organizzato con Confida questa tavola rotonda che doveva essere tutto sommato di un argomento superato perché è fatto su un argomento superato che è stato superato a maggio, su cui poi ci sono stati tanti incontri. Confida l'ha voluto organizzare perché è rimasta molto perplessa sul, finalmente, avendo avuto il via libera a maggio, mh, dopodiché, mh, dopodiché mi risulta che pochissimi hanno attivato questa misura delle aziende. Quindi, più, più che voi fare domande a noi, mi permetto io di farne una a voi. Ma perché? Perché in una fase dove la digitalizzazione delle aziende è la chiave e il futuro delle prossime aziende del futuro delle nostre aziende dove sempre di più il colloquio col consumatore finale e quindi l'uso del digitale è quanto di più dirompente esiste sul mercato noi siamo un'altra volta fermi al palo, per una volta tanto lo Stato ci viene in aiuto con una misura importantissima, 36% ma adesso l'ultima slide, fa i conti in tasca ci fa i conti in tasca con una contribuzione del genere. Non ne abbiamo approfittato per passare alla fase digitale del settore. Nessuno ha fatto quasi, quasi niente. Io non voglio dire cosa ha fatto i VS perché lo scriviamo sui bilanci, quindi basta che ve lo andate a leggere. Poi dove finiscono quei soldi, vediamo di, cap di capirlo dopo. Ma sono veramente perplesso sul fatto che, non so, chi ha... Chi ha presentato la dichiarazione al, 30 di, al 31 di ottobre 2017, 2018 per l'anno 2017 usufruendo di deduzioni per iperammortamento in sala? Alzi la mano, sono veramente curioso. Su, chi l'ha fatto? Eh. Oh, bravo, esatto. uno, due, tre, dai, no. almeno mille euro di deduzione, non dico qualche milione, no? Almeno mille euro... Eh. Si, neanche una mano avete fatto, eh? neanche le cinque dita di una mano avete fatto. Chi lo farà nel 2018? Sempre una mano. Sempre, no, forse due mani, però i piedi no. Eh? Va bene, ma mi chiedo il perché. Sono soldi, sono soldi importanti. Poi. Eh, Gigi, ho chiesto chi li utilizzerà quest'anno, manca ancora un po' di mesi. arrivati eh. adesso, se vuoi ne pongo uno io. Ho visto che le splendide tabelle che anche le percentuali che ci hanno portato ad essere tra i primi in Europa a livello di riduzione fiscale. Dopodiché facciamo una manovra per l'anno prossimo che è ridotta rispetto a quello che La senatrice è andata via, non te sente. <ride> Se, se posso interpretare come sempre un po' giornalisticamente questo intervento ma questa cosa è non riguarda soltanto questa platea, ma riguarda una, una larga fetta, eh, anche nei dati UCIMU recenti si è vista questa cosa, e cioè eh, chi non ha, per un motivo o per l'altro, utilizzato eh, l'industria 4.0 nella parte finale del 2017 o, o all'inizio del 2018, per un motivo o per l'altro, voi non la potevate neanche utilizzare fino alla metà del 2018, no? mi pare. Comunque, chi non l'ha fatto ora tende ancora a non farlo o non è particolarmente stimolato a farlo per l'incertezza che ha citato adesso quel signore, che è un'incertezza, se volete, impalma, impalpabile, politica. Adesso qua non stiamo parlando di politica, quindi non, non, non trattiamo questo argomento che è un'altra storia. Credo che questa sia in parte una spiegazione che riguarda molte delle imprese italiane che in questo momento attraversano una fase un po' particolare della loro storia. Dopodiché... Eh, per, questo, per quello che riguarda questo settore eh, probabilmente ci sono delle motivazioni però posso specifiche. fare una domanda io credo che tutte le imprese di gestione dal 1 gennaio 2017 ad oggi hanno comprato almeno un distributore automatico se lo interconnettete quel distributore automatico vale quei soldi che ci sono lì non dico che ne comprerete sicuramente gli anni a venire. Magari prendendo questi soldi, reinvestendo, sono sicuro che i fabbricanti faranno campagne se voi li seguirete, se noi li seguiremo, ma chiunque ha comprato un distributore automatico, se ci va a montare un box, qualsiasi sia, che sia rispondente, e vi portate i dati a casa, metteteli, io vi suggerisco in un mini gestionale, non in un foglio Excel, però magari ha ragione, la Guardia di Finanza esce con una disposizione che basta il foglio Excel, ok, a posto. I dati poi ci sono, bene, li guardate, li usate, fa niente, se ne parla dopo, cominciate a digitalizzare, cominciate a, portare, a comandare la macchina da remoto, che magari ti accorgi che una volta in più è guasta, che puoi fare un cambio prezzi, non devi proprio correre perché ti sei accorto che il maledetto tecnico sta vendendo la Fiesta a 20 centesimi perché adesso si è sbagliato. <sussurra> No, posso aggiungere una io cosa? immagino che tu promuovi quel tecnico a capotecnico se lo becchi nella tua gestione, vero? Dai, il dottor Calabro volevo aggiungere una cosa, allora questo è correttissimo, nel senso che da maggio è stata data un'interpretazione ma era un'interpretazione, cioè non è che è stato modificato la normativa per cui tutti gli investimenti anche precedenti a maggio sono potenzialmente agevolabili con l'iperammortamento. Importante per una cosa, che la vending machine deve essere nativamente digitale, cioè non, non, è, non si può applicare una scatoletta, un box che consenta di scambiare bidirezionalmente queste informazioni. Deve essere proprio la vending machine, così come è stata acquistata, che ha queste caratteristiche. Questo qua... Guarda che così non esiste, eh. La macchina, si compone, la macchina è un impianto, si compone di tre elementi. Che tipo? No, questo qua deve essere chiaro perché vale per tutti i macchinari. Nessuna Dattuna, macchina. Proviamo ah, a ragionare un attimo, così, un attimo, un attimo di silenzio. Un Dottore, guardi, la, nessuna macchina funziona da sola. Non, no, ah, nel senso, se voi avete acquistato una macchina. Nessuna macchina funziona da sola. Nel 2016 certo che no. non è applicando una smart box no. che la rendiamo digitale. Nessuna macchina nasce che funziona da sola. Tutte le vending machines hanno a bordo almeno un sistema di pagamento. No, no, ma, ma Quindi che sono sia? fatte da due elementi. Quindi sono un impianto e in quanto impianto tu lo puoi, almeno leggendo la normativa, completarlo anche nel tempo. Quindi non è bisog... nascono nativamente di connessione, è chiaro che quella del 2016 o del 2013 non ce la fai a collegarla con, uno... con un sistema digitale evoluto perché è impossibile, eh... quelle più moderne hanno tutti la possibilità. Di... Hanno tutta la possibilità di comunicare e dialogare attraverso porte digitali con i vari sistemi e quindi possono essere composte, nella interpretazione che abbiamo dato noi della normativa, è un impianto appunto composto da più elementi, perché se metti giù fuori la machine tu non vendi nulla perché non c'è un sistema di pagamento e quindi non riesci a realizzare lo scopo per cui la macchina è creata, digiti ma non succede nulla. Si aspetta un input dall'altro cervello che c'è dentro, che è la gettoniera, la chiave, quel, tutto, tutto quel che è. Tutti questi sistemi poi possono essere completati con il sistema di interconnessione. Ne sono stati sviluppati N da N eh, produttori, un po' come dire il, il computer, il modello: cioè quando nasce una pressa, non è che ci devi comprare, mettere per forza vicino il computer della Honeywell per comprare anche quella della Dell, anche quella dell'HP, e poi c'è chi fa il software per comandare le presse. Questa è l'interpretazione che è stata data perché se dice che la macchina che la devono fare loro lo, i no, produttori no, no. di macchine non sono attrezzati per fare queste cose fatte finite perché non fanno i sistemi di pagamento però cioè... l'importante è che sia predisposto certo, per... certo che è predisposta no. dottore, domanda eh, del presidente eh, tra traplevo. faccio una domanda perché eh, tengo molto a questo discorso <ride> ma non perché vendo macchine ma ve l'ho già spiegato <ride> no, voglio capire quello che intende il dottore per digitale in modo che sbarchiamo anche questo di problema, perché adesso è uscito fuori, digitale vuol dire touch? No, no, allora... Chiariamolo perché altrimenti non ci capiamo un'altra volta e ritorniamo un'altra volta nel buio. Non è una macchina touch il digitale. Io vorrei che il dottore ce lo spiegasse in modo che allora. usciamo da questa stanza e sappiamo di cosa stiamo parlando. Okay. Ribadisco. La cosa importante è che sia in grado di scambiare in modo digitale questa informazione. L'importante è che sia predisposto per fare un'operazione di questo tipo. Abbiamo evidenza in altri settori, quindi non parlo più delle vending, di macchinari del tutto tradizionali, quindi che non hanno questa predisposizione a cui viene applicata una box che consente questo scambio di informazioni, dove quindi l'elemento agevolabile semmai sarebbe la scatola, ma non sarebbe il macchinario. Nel caso delle vending è stato chiarito se c'è questa predisposizione, quindi ha già le porte di connessione, la potenziale connessione, eh, quello là diventa una macchina agevolabile. Poi, ok, deve, dovrà essere integrata con gli altri elementi dell'impianto che lo renderanno veramente interconnessa. Però l'importante è che abbia questa predisposizione nativamente. Cioè non applico un impianto tradizionale, una box che comunica con l'impresa, che comunica da remoto. Cioè Questo non è sufficiente. Deve, essere interno... deve esserci interconnessa la macchina. Per deve avere, è come una macchina di una pressa in un'industria. Non ha un touch ha la possibilità di essere interconnessa e dal gestionale gli mandiamo la, la, il lancio di una produzione di una serie di componenti e lei ci dice che l'ha fatto questo è l'interconnessione digitale non si parla di touch perché altrimenti usciamo un'altra volta dal seminato eh? Assolutamente. Ci, ci sono altri dubbi chiarimenti e domande in sala perché questo tema mi sembra che sia molto interessante e partecipato, prego Qualità, macchine connesse? Abbiamo parlato di 840.000 macchine che sono abilitate da sistemi di pagamento digitale. Nel mondo ci sono all'incirca 1.600.000 macchine vending connesse. L'Italia, quindi, da sola. Potrebbe essere il 50% del parco macchine connesse che c'è al mondo. Questa è la leadership che si esprime in una questo genere. È evidente, e con questo mi, mi associo a Galli, c'è bisogno di grande chiarezza perché è un'industria molto avanzata, con delle specifiche esigenze e delle specifiche condizioni. Non nasce nessuna macchina che ha già la connessione interna è una macchina che è predisposta naturalmente ma che poi viene dagli operatori che sono una grandissima parte di questa platea resa diciamo, connessa e abilitata ai servizi di cui si stava parlando quindi io qui colgo due cose una che c'è bisogno di maggiore chiarezza e l'altra che l'Italia in questa platea ha un ruolo, una leadership importante nel mondo e quindi va usata come leva di comprensione e anche di divulgazione industriale Grazie. Ci sono altre domande, interventi? Non vedo mani, eccolo. Penso, raccogliendo informazioni che così in qualche modo si è sentito in confida con i colleghi, un grande aspetto negativo è l'aspetto fiscale. I commercialisti, gli assistenti fiscali delle società di gestione non sono per niente preparati a questo iperammortamento siamo noi gestori che dobbiamo spiegare al nostro interlocutore fiscale, che può essere commercialista o chi che sia, come funziona l'iperammortamento, perché loro non sono preparati, non sanno dove andare a prendere le informazioni ed hanno mille dubbi. Questo qua per tanti è un grosso problema perché anche se uno volesse farlo perché vuole iniziare un processo di digitalizzazione si trova molte volte fermato dall'aspetto fiscale. E non è banale perché comunque eh, l'aspetto ha dei chiari scuri che non sono del tutto chiari e con i rischi che stiamo correndo per molti diventa veramente difficile fare questa scelta perché mancano di un supporto fiscale sappiamo bene cosa vuol dire fare una scelta e poi dopo essere beccati e questa scelta viene contestata da un eventuale controllo fiscale perché vuol dire ammazzarsi perché oggi come oggi abbiamo visto cosa succede nelle gestioni per cui veramente se uno vuole apprezzare, apprezzare, avvicinarsi a questo deve essere in grado di spiegare al proprio consulente fiscale come funziona altrimenti viene bloccato già a priori vuole dire qualcosa Dottor Tartaro su questo? Dottor Calabro ah, eh, due cose volevo dire allora, sul supporto fiscale eh, noi abbiamo fatto in questi due anni di eh, vigenza della normativa, dell'iperammortamento, un eh, vennistica e congressi a tappeto con i commercialisti di tutta Italia, con un dispendio di energie, eh, considerando che poi il personale del Ministero che si occupa di questi temi è piuttosto esiguo, un dispegno di energie non indifferente siamo disponibili a interloquire con i commercialisti siamo disponibili a interloquire direttamente con le imprese se hanno dei dubbi poi se ci continuano a essere delle carenze francamente è un punto su cui il ministero non può intervenire oltre questo livello l'altra cosa che posso dire l'ho accennato durante la presentazione che stiamo dando la possibilità di accedere direttamente attraverso questo voucher a fondo perduto alle imprese, a un manager dell'innovazione che chiaramente dovrà avere anche delle competenze di questa natura, dovrà essere in grado di guidare l'impresa non soltanto nella rimodulazione dell'eventuale processo produttivo, modello organizzativo che sia, ma anche nella capacità di fruire delle agevolazioni in essere. Mi sembra che dal punto di vista del Ministero un po' di attività a supporto dell'impresa la stiamo facendo. Un altro elemento che voglio segnalare è che nelle verifiche, negli accertamenti che verranno fatti non si intende avere un atteggiamento vessatorio nei confronti dell'impresa, ci sarà un atteggiamento chiaramente di eh, come dire, ragionevole di rispetto dei requisiti tecnici. Per cui non vi attendete, cioè, non, non, secondo me questa paura, questo timore dell'accertamento non deve essere così eh, palpabile come mi sembra di verificare in questa occasione. Cioè, alla fine i requisiti che vengono chiesti alle vending sono semplici, credo che l'imprenditore stesso sia in grado di capire se vengono rispettati o se non vengono rispettati. Quindi all'interno di questo schema logico che è stato e che se richiede dei chiarimenti ulteriori forniremo dei chiarimenti ulteriori vi potete muovere con una certa libertà non c'è cioè, il terrore, non ci deve essere il terrore dell'accertamento Dottor Tarta, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo rilanciare una, una roba che forse abbiamo lasciato un po' indietro accantonata forse anche il cambio del direttivo Confida Credo che Confida possa organizzare contattando gli ordini territoriali dei commercialisti delle giornate, tanto devono fare formazione, devono fare le loro ore di formazione tecnica, se ci facciamo noi parte proponente, almeno quelli che hanno come cliente una società di gestione magari l'incontro verranno a farlo. Quindi potremmo essere noi come associazione di categoria a formare i vari consulenti. Poi sta a ognuno di voi in presa di gestione dire al vostro commercialista vatta senti il convegno e così almeno tipo, ho qualche soldo in più per pagarti la parcella. Allora direi che, che potremmo passare anche alle conclusioni. Abbiamo sforato ampiamente ma mi, ma, mi pare in maniera costruttiva io invito il Presidente Trapletti a, a, a tirare le conclusioni, come si dice. Bene, io ritengo che siano stati degli stati generali molto interessanti. Abbiamo avuto eh, la possibilità di incontrare persone, ospiti. Diciamo che. Oh, scusa. Ancora, ancora scusami, secondo, cioè, comunque diciamo che non abbiamo chiarito tutti i dubbi eh? almeno a me no okay. il fatto dell'interconnessione dell il fatto del gestionale oppure no, che gestionale debba essere, cioè, quindi mi spiace ma io non sono uscito con un chiarimento totale di quello che noi dobbiamo fare per far sì che queste macchine vengano interconnesse e siano iperammortizzabili perché io le faccio una domanda: io metto la macchina in interconnessione oggi, il beneficio lo, lo, lo, lo posso prendere da oggi. Questo dovrebbe rimanere per sette anni, perché i circolari ministeriali dicono che l'ammortamento sui DA sia di 7 anni. Non faccio nessuna azione verso la macchina da qua ai sette anni, il sesto anno arriva la Guardia di Finanza a farmi una verifica se quella è bene è iperammortizzabile. Come dimostro io? che è iperammortizzabile, basta che io gli... Ha... Cioè, si fidano del fatto che io gli abbia detto che durante questo tempo l'ho sempre lasciata in quelle condizioni? Perché questo è un punto abbastanza importante da chiarire. Okay? Cioè, non so se sono riuscito a, spiegarmi... a spiegare la questione. Questo è un punto che dobbiamo riuscire a chiarire. Devo tenere traccia o meno di cosa faccio verso quella macchina nei sette anni in cui beneficio del... Ah, io non lo so, forse non sono stato chiaro perché l'ho detto tre o quattro volte, però in realtà non è richiesto che venga tenuta traccia. Non c'è Ma... nessun punto della, della normativa che richieda una cosa del genere. L'unica allora, mi... mi... cosa che viene richiesta quando ci sarà l'accertamento è che in quel momento va dimostrato che può fare quell'operazione. Io eh, non viene richiesto che nello storico in tutti e sette anni, in qualunque giorno dei, qual dei sette anni sia avvenuto questo scambio, però nel momento in cui viene l'accertamento deve poterlo fare. Questo lascia mh, abbastanza, perché io posso non aver fatto niente e non averla interconnessa per sei anni, quando arriva l'interconnesso io sono a posto, perché questo mi sta dicendo. No, deve, ci deve, essere deve essere la... Pe... Allora, sì, innanzitutto ma scomma, ci... parliamo di... eh, Ma allora, fa... innanzitutto, deve... come sapete, per i beni superiori ai 500 mila euro, è richiesta non è che caso. non è il vostro caso, peraltro serve comunque un'autocertificazione che certifichi, cioè che, che dichiari che l'interconnessione è avvenuta. E non posso dire qua che... Cioè, voi, lei mi sta dicendo è possibile dichiarare il falso per, no, sei per sette anni no. no, non è possibile, no. non Però è legale questa... nel momento in cui invece avviene l'accertamento comunque deve essere dimostrato Benissimo. che questo scambio possa avvenire Punto. quindi arriverà l'accertatore e verifica che da remoto si possano dare istruzioni e che la macchina dia scambi delle informazioni, quindi restituisca delle informazioni al sistema poi se queste informazioni nei 6 anni non sono state utilizzate è un problema de, dell'imprenditore non è più un problema della norma non è utilizzate ma è, eh, analizzate, diciamo, analizzate. Oh, analizzate. Io, poi okay. sappiamo tutti quanto malevoli possono essere i verificatori allora io ti dico quello che ho fatto io in IWS che reputo e me l'hanno certificato sì. sufficiente a ho fatto verificare che la macchina equipaggiata abbia tutti i requisiti adesso da un perito di grido dell'università che mi ha fatto una bella perizia che dice che funziona, quindi quei modelli di macchine fatte in quel modo lì con gli impianti fatti in quel modo lì comunicano con il sistema gestionale quindi il sistema gestionale che siamo noi ha già tutto poi io mi conservo una riga di trasmissione codice in uscita e una riga in entrata per ogni trimestre per ogni macchina nell'archivio del mio database, quando verrà il grigio verde se li vuole vedere, li farò vedere che per tutto il periodo di Altra cosa, non è che tu la macchina la devi tenere tutti gli anni, la puoi anche vendere e sostituire, la norma fiscale è chiara, qui entriamo in un aspetto fiscale che riguarda poco il MISE, però la norma fiscale, l'agenzia delle entrate, la parte sua l'ha scritta con molta chiarezza. Non è che lo perdi, lo perdi se la vendi perché hanno voluto mettere una punizione a chi vendeva e va benissimo. Ci sta, la ragione è chiara: quindi se smetti di interconnetterla, decadi da quello, ma non è che perdi quello che è sceso al conto. Con. Tra l'altro, se le interconnetti adesso, impianti comprati e costruiti nel 2017-2018 ti. ti ti recuperi le quote arretrate, non è che sono perse quelle quote, l'ammortamento fiscale, l'iperammortamento fiscale viene più condensato, e quindi recuperi quella parte di disponibilità dei fondi che il Ministero ha messo sul piatto per digitalizzare i settori italiani. Non capisco quali altri dubbi ancora ci possano essere. È chiaro che va assunto un atteggiamento di prudenza. Non credo che per un, data, per un sistema gestionale storare quattro righe di transazione sia una roba così difficile. Ehm... Mi sa che l'avete già fatto tutti quanti, quindi <ride> ehm... è una perplessità che fugherei abbastanza velocemente. Ecco. Vabbè, Avevo perso il controllo della situazione, ma perché il dibattito è interessante, gli do la parola al Presidente. Dicevo che ritengo che sia... Stato uno, stato uno stato generale molto interessanti tre argomenti che ci coinvolgono direttamente come, come settore gli, gli ospiti che abbiamo avuto secondo me, secondo me ci hanno dato delle, degli input importanti e chiarificatori perché già il sottosegretario dell'economia e finanze Garavaglia, che è venuto è vero ha fatto un saluto ma ho avuto l'opportunità poi di avere a fianco e quindi di potergli parlare. Ci ha dato la disponibilità a presentare quesiti o richieste per poter essere poi inseriti nel DEF e sicuramente con Michele lo faremo nel prossimo futuro. Eh, con la uh, senatrice Bonfrisco abbiamo avuto opportunità di parlare, quando era saluta vicino a noi, e ci ha dato ulteriormente la disponibilità ad, a, ad andare ad un convegno che loro fanno il giorno 21 qui a Roma dove si parlerà di plastica e visto che sono loro che poi la eh, recepiscono a livello di eh, Parlamento e poi proporranno al Governo ed è, si è resa disponibile a sentire le nostre eh, richieste e questo è un altro aspetto importante perché si apre una, un canale, lei già ha detto eh, noi valuteremo bene come accogliere la direttiva europea e come, e, e, e come modificarla se dobbiamo tutelare le aziende italiane e quindi è un'altra apertura. Il dottor Calabro che ci ha, penso, chiarito i dubbi, se non tutti, e spero la maggior parte, eh, per quanto riguarda l'iperammortamento, quindi sono tutte idee. E questi convegni, queste tavole rotonde servono apposta per chiarire le nostre, i nostri dubbi e le nostre perplessità e farci tornare a casa per poterle poi eh, utilizzare in azienda e, e ritengo che questo sia assolutamente utile. Eh, spero che i prossimi Stati Generali non si debba parlare più di problemi che hanno rallentato o appesantito il nostro fare impresa, ma che ci siano solo, si possa solo parlare di opportunità per crescere ulteriormente in più di quello che stiamo facendo e quindi l'unica cosa che posso dire è grazie per la vostra presenza, grazie per le vostre domande e di essere stati partecipativi, eh, dimostriamo ancora una volta che siamo un settore vivo e la presenza di tutte queste persone e di queste aziende è una uh, chiara testimonianza, quindi grazie a tutti e ai prossimi stati generali vi aspetto. Grazie a tutti anche da Mario Maio, Tartaro e Calabro e arrivederci. Grazie a lei.